Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti parlerò di come lucidare gli infissi in alluminio. Non c'è niente di più semplice la cosa giusta da fare è fare sempre la sua pulizia ma tu quello sai già come farlo perché hai visto il precedente video di come si pulisce un infisso in alluminio per invece per lucidarli quando l'alluminio è stato per troppo tempo soprattutto nella parte esterna senza essere pulito può diventare un pochettino opaco non è il caso di questo tipo di serramento che è sempre stato quello interno, questa è vendicatura più opaca, non è quel tipo di, di opacità che ha bisogno di essere lucidata. Però per farti vedere come si fa, praticamente basta uno, uno spray a silicone, che è uno spray che puoi trovare in ferramenta o da noi, e un panno, proviamo a fare in diretta, tu dai un po' di scorre qui sopra il panno e poi non fai altro che andare a lucidare il tuo serramento. Vi posso assicurare che con lo scorricavo silicone, il seramento ritorna come nuovo. Questo qui lo fai all'occorrenza, non occorre farlo continuamente e lo fai in quei casi dove magari c'è un, un paese, una strada dove c'è molto molto smog. Quindi questo smog si attacca alla superficie esterna del seramento e diventa opaco. Con lo scorricavo al silicone, questa superficie ritorna lucida come prima. A patto che hai scelto un seramento di qualità con una verizzatura fatta come si deve perché se la verizzatura è scarsa non ci sa sparare il silicone che tenga e il tuo serramento sarà opaco per sempre ora, hai visto come si fa a lucidare un serramento in alluminio ti ho fatto vedere che solitamente viene preso in bomboletta spray e che basta un panno e un po' di olio di gomito, neanche tanto ciao e al prossimo video!